Innanzitutto vi do il, il benvenuto a questo nuovo appuntamento del, del ciclo dalla carta ai pixel, la storia raccontata, eh, che come molti di voi sanno eh, è un'iniziativa congiunta dell'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler di Trento eh, e della Fondazione Museo Storico del Trentino. Eh, un'iniziativa nata sostanzialmente per stimolare una, una riflessione sulla eh, posizione eh, della storia nell'attuale panorama mediale, eh, un'iniziativa nata ecco, per analizzare diciamo così, il ruolo che i vecchi e i nuovi media eh, hanno nella, nella costruzione e nella trasmissione del, del sapere storico. Ehm, oggi eh, cercheremo di usare il cinema per parlare un po' della condizione femminile nell'Italia del, eh, del secondo novecento, eh, che esamineremo appunto attraverso lo studio di un, di un genere letterario eh, piuttosto interessante, quello della cosiddetta posta del cuore. L'incontro più in generale è dedicato al rapporto tra eh, cinema e storia e, mh, e al diverso uso che mh, il racconto cinematografico da un lato, la storiografia dall'altro, eh, fanno delle fonti, a volte eh, delle stesse eh, fonti. Eh, L'occasione viene appunto dalla visione di Sogni, sesso e cuori infranti, Piccola posta parla, eh, un documentario che appunto riflette eh, sulla condizione della donna, sui codici eh, culturali femminili del, dell'Italia degli anni 50-60, eh, utilizzando tra le altre cose anche mh, le lettere che le italiane indirizzavano eh, alle rubriche di posta del cuore di alcuni periodici eh, dell'epoca. Ehm, ieri avete ricevuto il link eh, del documentario um, chi non lo ha già visto lo può vedere fino, fino a tardasera eh, quindi il consiglio naturalmente a tutti è quello di eh, guardare questo mh, bel lavoro di cui parleremo eh, oggi ehm, per mettere a fuoco il, il tema e per comprendere diciamo così, quali eh, strumenti utilizza il cinema per eh, trattare fenomeni storiograficamente rilevanti Abbiamo coinvolto eh, Francesca Andrighetti, una storica, una studiosa delle eh, pratiche di, di, di rappresentazione, anche di autorappresentazione della donna nell'Italia del secondo novecento, eh, Gianfranco Gianni, eh, regista del documentario, Silvana Mazzocchi, autrice e sceneggiatrice del film. Ma i nostri ospiti li eh, presenteremo eh, più avanti. Il mio ruolo è solo quello di introdurre, diciamo così, l'incontro. Eh, non è la prima volta che in questo ciclo parliamo eh, di cinema. Eh, lo abbiamo fatto proprio in apertura del ciclo, ormai più di un anno e mezzo fa, eh, con un film di finzione, un film di finzione dedicato all'Inquisizione, il Menocchio di Alberto Fasulo. Eh, ci siamo occupati in seguito di serialità televisiva, quindi di un medium, diciamo così, gemello o parente stretto del, del cinema, eh, ovviamente della serialità a contenuto storico. Eh, più di recente abbiamo eh, riflettuto eh, sul, sul documentario d'archivio eh, e quindi su un genere, eh, sul genere scusate, cinematografico eh, che lavora sul recupero di eh, materiali, sul rimontaggio di materiali audiovisivi del passato. Ecco, per certi versi l'incontro di oggi è una sorta di eh, prosecuzione dei ragionamenti che abbiamo fatto in, in quell'ultima occasione. Eh, perché anche oggi parleremo di eh, documentario d'archivio, eh, ma ci muoveremo in un contesto eh, parzialmente differente, parzialmente o sensibilmente differente. Il lavoro di cui parliamo oggi, infatti, ehm, si allontana per così dire dal, dal registro comunicativo eh, che viene utilizzato da molti documentari di eh, montaggio, almeno dai documentari di montaggio di cui abbiamo parlato in precedenza. Eh, il film che appunto avete visto, che magari vedrete stasera eh, lavora eh, infatti su un differente modello di messa in scena delle fonti storiche sia quelle audiovisive che quelle a stampa eh, è un um, modello di racconto che diciamo così a differenza di quello che si fa spesso nel cinema documentario eh, ecco, non si nasconde, non, anzi gioca diciamo così in maniera molto chiara eh, sul sull'uso e il riuso, anche teatralizzato, della, della fonte storica. E quindi ecco, abbiamo immaginato, abbiamo pensato che sia una proposta eh, molto interessante, che ci piace poter discutere con, eh, così come facciamo di solito, eh, mettendo in dialogo degli storici eh, esperti del, del tema e degli autori che appunto si fanno carico di, eh, di raccontare il passato con degli strumenti narrativi diversi da quelli utilizzati tradizionalmente dalla dall'astrografia. Come tutti questi incontri, l'incontro è diviso sostanzialmente in due parti. Una prima parte affidata alla riflessione di Francesca Indrighetti, quindi una studiosa esperta del tema. La seconda parte invece sarà dedicata a un dialogo a più voci tra me e Sara, che organizza Sara Zanatta della Fondazione Museo Storico del Trentino, che organizza insieme a me questo incontro, eh, ecco, e dialogheremo con, eh, appunto con il regista e l'autrice eh, del film che, che presenteremo. Eh, seguirà ovviamente una, una parte anche dedicata alla discussione con, con il pubblico, eh, vi chiediamo di usare la chat, eh, quindi per rivolgere domande ai nostri ospiti, ecco il, lo strumento eh, eletto è quello della chat, poi io e Sara eh, ci faremo carico di appunto di rivolgere le domande ai nostri, ai nostri ospiti. Ehm, nulla, due parole di presentazione di Francesca Endrighetti, eh, dottoressa neo, dottoressa di eh, ricerca in storia contemporanea, ehm, al tema, diciamo così, di cui parliamo oggi, ha dedicato già un volume qualche anno fa, Ehm, dal titolo un confessionale in pubblico la piccola posta nei settimanali femminili su questo tema di ricerca ha svolto anche il proprio dottorato quindi ecco in assoluto la persona più eh, invitata eh, di venire oggi e lo scopriremo anche più avanti ha, ha avuto anche un, un qualche ruolo, un piccolo ruolo nella, nella gestazione, nella costruzione questo, eh, di questo lavoro eh, quindi cedo a Francesca la parola che porterò, porterà il punto di vista eh, di una storica sul, eh, sul fenomeno di cui andiamo oggi a discutere Francesca, eh, te la parola eh, chiedo a, anche agli altri ospiti eh, Gianfranco Gianni e Silvana Mazzotti di eh, spegnere l'audio io ci provo è eh, la prima volta che faccio posso farlo io altrimenti lo faccio ecco bravo, sei, sei, grazie perfetto, Francesca prego grazie, allora di nuovo buon pomeriggio a tutti, eh, ringrazio Maurizio Cau per la Fondazione Kessler e Sara Zanatta per la Fondazione Museo Storico del Trentino per avermi invitato a, a questa chiacchierata. E il mio compito, appunto, come è stato detto, è quello di eh, parlare delle rubriche di posta come fonte per lo studio, de, per lo studio e per la comprensione quindi del passato. E, quindi mh, quello che, che mi sono proposta di fare attraverso le mie ricerche era proprio cercare di comprendere come queste scritture eh, ci possano raccontare determinate cose del periodo in cui sono state, sono state scritte. E innanzitutto mi, mi preme eh, parlare dello, dello statuto della fonte, cioè di come questo materiale si presenta con una notazione che già, eh, che già riferi, mh, insomma, di cui già mh, parlavamo prima, ehm, ovvero eh, il fatto che mh, è utile chiarire come ehm, si lavori con del materiale pubblicato, quindi la rubrica all'interno delle riviste è un prodotto editoriale. Eh, ben diverso quindi da, dalla fonte, eh, da, cioè dal prodotto eh, pensato in origine dalle scriventi o dagli scriventi che eh, si, riferivano, si riferivano alle rubriche di posta e a un determinato curatore. E, dicevo, eh, rispetto a questo per esempio eh, Don Zilli che è stato direttore di famiglia cristiana per, per un Trentennio, dal 54 all'80 e eh, curatore unico della, della rubrica di posta eh, dal 68 in avanti, lui ci riferisce che, che arrivavano in redazione un centinaio di lettere a settimana nei primi anni 70 e però eh, in rivista ne pubblicava una quindicina. Quindi abbiamo tutto un materiale che... Eh, cui non possiamo accedere perché non esiste più e che però va tenuto presente che, eh, che in qualche modo appunto eh, le, le riviste, le, scusate le rubriche di posta sono frutto di una scelta ben precisa, cioè di cosa, di quali messaggi veicolare. E, mh, per esempio appunto all'interno di Famiglia Cristiana ci potrebbe stupire il fatto che tante lettere pubblicate descrivino la, la crisi della famiglia, e sia eh, la crisi del rapporto coniugale, per esempio, oppure un difficile rapporto tra generazioni, che è certamente eh, il rapporto genitori-figli, eh, anche prima del 68, insomma prima che, che il movimento giovanile esploda, ma che è, una difficoltà di rapporti, per esempio, anche tra suocere e nuore, cioè tra eh, generazioni diverse che, che coabitano sotto lo stesso tetto. Ebbene, ehm, queste, queste lettere in cui appunto viene descritto il conflitto sono utili ad Onzilli, insomma alla politica del, della rivista, e anzi direi meglio alla pedagogia della rivista, per poi offrire una soluzione che in qualche modo mh, concili la situazione. E quindi, non lo so, alla, alla, sposa che la, alla giovane sposa che lamenta un, un marito sempre fuori casa, eh, Donzilli consiglia di appunto, occuparsi meglio della casa, coccolare di più il marito, insomma fare in modo, eh, attraverso il suo comportamento, che lui cambi, eh, cambi abitudini. Eh, allo stesso modo eh, alla giovane che, che vorrebbe continuare a studiare eh, in una famiglia in cui l'educazione non è importante o comunque serve, servono, servono soldi, quindi l'educazione non, non è vista come un valore, eh, sempre Don Zilli consiglia per esempio di impegnarsi veramente a fondo nello studio, eventualmente di far, di far incontrare i genitori con gli insegnanti e in questo modo di far vedere quanto si è, quanto si è capaci e quanto vale la pena poi che i genitori decidano di, di, con, di continuare a farla studiare. Quindi dicevo, lettere, rubriche di posta come eh, prodotto redazionale. E questo lo vediamo in, in tanti sensi. Eh, sempre rispetto a, a, a ciò che ci troviamo di fronte quando andiamo, quando andiamo a sfogliare le riviste, riviste che per inteso sono eh, chiaramente un mercato molto vasto in cui ogni lettore può trovare la propria rivista di riferimento, sono ancora negli anni 50 e grosso modo negli anni 60 un modo eh, molto più semplice di altri per... Eh, per insomma, apprendere notizie, intendo dire che eh, molto più dei libri e molto più di, dei quotidiani avvicinavano alla pagina anche eh, quanti non, erano, non avevano un grado di istruzione e un, un livello di, eh, appunto, eh, di, di comprensione del testo scritto eh, così, così elevato. Quindi dicevo, eh, ciò che i lettori si trovavano di fronte e ciò che noi eh, che, che ricerchiamo questo tipo di fonte ci troviamo di fronte, sono delle rubriche in cui eh, a determinate lettere è data più importanza di altre e quindi sono delimitate da una cornice o sono scritte, trascritte in grassetto eh, o, o vi è dato proprio più spazio grafico. Ad ogni lettera era posto un titolo, titolo che chiaramente è un titolo di redazione e che serve a catalizzare l'attenzione del lettore su una cosa, su di un tema che può interessarlo, piuttosto che su di un altro. Eh, altro dettaglio secondo me interessante è che ogni scrittura eh, aveva poi una firma, perché comunque si cercava di, di mantenere eh, diciamo la, eh, la, il discorso che, che ogni lettera prevede poi che, che, si, che si ponga una firma alla fine eh, queste firme che non sappiamo se fossero costruite anche esse in redazione o se fossero, se fossero pensate veramente da chi scriveva anche se eh, alcune, alcune indicazioni proprio all'interno delle rubriche ci dicono che erano le, le lettrici stesse a, a proporle anche per, per questione di privacy, quindi per questione di, di autotutela, dicevo che questi, questi pseudonimi molto spesso rivelavano o il problema indicato nella lettera oppure comunque la loro condizione emotiva al momento della scrittura. Quindi troviamo eh, chi si firma disperata, chi si firma semplicemente una mamma oppure chi, dice, eh, che, oppure chi eh, eh, si, si scrive come mamma preoccupata, mamma disperata, quindi indicando appunto la, la propria condizione emotiva o, mm, o il problema per cui si era scritto. Ehm, Un'altra cosa interessante a proposito, a proposito di, que, di queste scritture è che appunto in un'epoca in cui eh, il documentario indaga gli anni 50 gli anni 60 io poi sono andata oltre anche agli anni 70 comunque in un periodo in cui appunto gli anni 50 per esempio eh, per le donne era anche probabilmente per la maggior parte delle donne era difficile ricorrere alla scrittura proprio perché non avevano un'educazione eh, un'educazione elevata il fatto che per eh, per fare ordine nel proprio mondo, decidessero di ricorrere alla scrittura. Eh, e In questo senso eh, mi, mi sono utili le, le riflessioni di, di, eh, oh, di, eh, ad, eh, di Paolo Jedlowski eh, a proposito della, della scrittura autobiografica, e lui sostiene come appunto l'atto di scrivere sia sempre un atto di presentarsi, eh, eh, l'atto di scrivere queste lettere sia un atto di presentarsi. E chiaramente implica il fatto che si abbia presente un destinatario per queste scritture, eh, ma che ogni scrittura sia in un certo senso, oltre che a una presentazione di sé, anche a una ricerca di sé. E, eh, ed è molto evidente questa cosa se noi andiamo a, ad osservare quelli che sono i temi eh, spesso queste lettere parlano d'amore o comunque di relazioni affettive eh, ma la domanda di fondo alla base di molte scritture questo emerge, emerge molto bene all'interno del documentario è questo eh, come dire proprio la ricerca di sé eh, in un, in un momento di, di trasformazione molto profondo, eh, queste donne hanno modelli di riferimento completamente diversi e eh, modelli di riferimento femminili, ma anche modelli educativi, la chiesa, eh, la, la scuola, eh, la morale, e quindi devono stabilire che cosa essere. Ecco, la domanda di fondo secondo me è quasi sempre questa. E, chiaramente domanda di fondo che è diversa in base alla, alla propria educazione alla propria provenienza eh, e, eccetera un'altra cosa che, che, mh, che volevo dire eh, rispetto, rispetto a queste scritture che eh, in certa misura all'interno del documentario eh, risulta eh, anche un po' un po', eh, penso, penso alle parti in cui c'è Franca Valeri che eh, aveva questo umorismo ma anche quasi caricaturale no? quindi era in qualche modo eccessiva e di qui la sua ironia eh, queste donne ci parlano di amori impossibili, ci parlano del fatto che non abbiano fatto che struggersi pensando a quel ragazzo e, um, erano proprio uh, forme di, di scrittura che derivavano probabilmente dal fatto che queste ragazze avevano avuto il loro apprendimento eh, ai sentimenti e quindi ciò che provavano e le descrizioni di ciò che provavano derivava un po' dalle letture che avevano fatto e quindi proprio da queste riviste, da questi romanzi rosa eh, da, dai fotoromanzi e quindi in questo modo descrivevano ciò che accadeva loro o ciò che pensavano stesse accadendo loro. Eh, mh, ecco, per esempio una, una domanda pressante delle ragazze che viene riferita anche all'interno del documentario è eh, il modo di porsi nei confronti del, del fidanzato o, de, o, o dei ragazzi in generale parlano spesso di famosa prova del bene più prezioso riferendosi alla verginità questo è un tema, quello della verginità della purezza che va conservata, è un tema di lungo corso, si ritrova sia nelle lettere degli anni 50 che in quelle degli anni 70 chiaro che cambia il modo di scrivere il modo di descrivere e il modo di porre le domande, ma le domande sono sempre le stesse cioè, fino a dove posso, eh, posso mh, spingermi e, per comunque mantenere la mia, la, mia, la mia purezza, proprio perché appunto eh, in una certa misura la, ehm, cioè, insomma, la purezza femminile, la, la rispettabilità femminile era, era una cosa molto importante non tanto agli occhi, cioè, agli occhi delle donne stesse perché lo era agli occhi degli uomini, perché di fatto eh, anche se gli uomini non appaiono all'interno di queste scritture, perché sono scritture femminili, l'uomo è sempre la controparte di fatto eh, del, <ride> del gioco. Ecco, io mi fermerei qua, non so se, se poi... <ride> Un... Eh, sì, grazie Francesca per uh, questa bellissima riflessione che ci, insomma, ci racconta molte cose, ci racconta non solo eh, quale, quale grado di ricchezza eh, si nasconde in questa tipologia testuale, in queste scritture non troppo praticate eh, nemmeno dalla ricerca storica, e ci racconta anche molto della sensibilità eh, con cui uno storico o una storica deve eh, avvicinarsi, deve approcciarsi rispetto a, eh, a fonti così anche così difficili da maneggiare e da far parlare, eh, ma che però possono aiutarci a, a, capire, a capire molto, a capire modelli culturali, eh, diciamo così, che sono stati significativi per un, un periodo abbastanza, abbastanza lungo. Insomma, ci raccontano, ci raccontano di un'epoca. Un quindi molte grazie per, questi, per queste riflessioni, io passerei la palla. A Sara, eh, noi ci rimbalzeremo abbastanza spesso la parola. A te Sara. Grazie, e buonasera a tutti e tutte innanzitutto. Eh, grazie a Francesca per questa introduzione, sicuramente ci sarà modo anche poi di ritornare sulla, sulla tua ricerca, sul tuo metodo eh, di lavoro che in parte è, eh, è stato sicuramente diverso da quello che hanno eh, seguito i nostri, gli altri due ospiti di questo appunto, appuntamento dalla carta ai pixel che vado a, a presentarvi e che costituiscono come sempre la seconda parte dei nostri incontri che è quella in cui... Eh, chiacchieriamo appunto, proviamo a mettere le mani in pasta su un lavoro che, che non è nostro, ma che a volte eh, insomma tangenzialmente tocchiamo con delle consulenze o provando a mettersi in gioco anche noi. Quindi io presento Gianfranco, Gianni, regista e sceneggiatore, ha lavorato tantissimo per... Televisione, per il cinema, eh, forse non so se ha piacere o meno che io ricordi questa cosa, ma eh, tra, le, tra le varie cose, giusto per riattivare il nostro immaginario culturale, visto che è un personaggio che io ho amato tantissimo, è stato regista e sceneggiatore di Valentina alla fine degli anni eh, '80 e poi ha presentato tantissimi suoi lavori in giro per il mondo, ai festival di Venezia, Locarno, Annesirio, De Janeurio, insomma, non si è fatto mancare eh, niente lui questa sera c'è anche eh, Silvana Mazzocchi, scrittrice e giornalista, storica eh, firma di Repubblica che ha sceneggiato diversi documentari tra cui ha lavorato molto anche in tandem con eh, Gianfranco, ed è il motivo per cui appunto noi li abbiamo invitati e contattati per essere con noi questa sera. Per eh, questo documentario, che sicuramente molti di voi avranno già avuto eh, modo di vedere, che è Sogni, Sesso e Cuori Infranti del eh, 2018, un documentario che è stato eh, prodotto da Cinecittà Istituto. Luce, eh, che è stato anche nella cinquina eh, finalista ai nastri d'argento di, di quest'anno, del 2020, e che racconta in qualche modo, eh, come, come già ci ha annunciato anche Francesca, un pezzo eh, di storia del costume e, e anche della sessualità in Italia attraverso questa fonte soggettiva particolare che sono le lettere scritte ai più importanti eh, settimanali femminili tra gli anni 50 e 60. E, visto che insomma, è sempre bello che chi ha fatto eh, un, un lavoro provi anche a presentarlo e a collocarlo all'interno di, di un percorso eh, più ampio, io chiederei sia a Gianfranco che a Silvana, ognuno dal proprio punto di vista naturalmente di eh, raccontarci come nasce questo come è nato questo lavoro e come si inserisce in qualche modo anche nel percorso di narrazione audiovisiva che hanno eh, intrapreso insieme e che stanno eh, costruendo insieme. Silvana. Devi il microfono. Ecco. Va vale, riuscita. Okay. Ecco. Ecco. Dunque, beh, questo progetto intanto è il secondo, di, è la seconda parte di un progetto più vasto che non si sa se ne avrà una terza, ma insomma fa parte di una riflessione che volevamo proporre abbiamo poi realizzato sulle donne dal primissimo dopoguerra e, e poi verso gli anni 50 e 60. La difficoltà, diciamo, principale, la sfida principale è stata proprio quella di trovare, come sceneggiatura intendo, io l'ho sceneggiato e scritto insieme a Patrizia Bistagnesi che ha lavorato con me spessissimo, era, è stata quella di eh, trovare un modo di racconto che non utilizzasse né la voce fuori campo, quindi né un testo da noi scritto, né eh, il parere e le interviste degli esperti cosiddetti, abbiamo eh, questa definizione generale. Quindi si trattava di utilizzare le fonti, mentre per il primo documentario eh, la suggestione è stata proprio la cronaca nera, perché noi abbiamo usato una provocazione, il primo documentario, il regista era sempre, è sempre stato un film di Gianfranco Gianni e la provocazione consisteva nel fatto di puntare l'attenzione su quelle donne che da matte fattucchiere eh, si guadagnarono il ruolo di criminali, cioè tutti i delitti del primo dopoguerra con la riscoperta della cronaca nera che i giornali enfatizzarono dopo la fine del fascismo, eh, nacque l'idea da un libretto di Dino Buzzati che si chiama Cronache Nere, che è un libretto molto bello, su, con le cronache che all'epoca Dino Buzzati scrisse per il Corriere della Sera, in testa quello per l'omicidio eh, di Rina Forte, per la strage di Rina Forte, che uccise la moglie del suo amante compagno e i figli piccoli, i tre figli piccoli. Questa eh, mh, dico provocazione perché siamo in un'Italia del primissimo dopoguerra, dove le donne, dopo essere uscite per il lavoro, per sostituire gli uomini che erano appunto nel, impegnati nel conflitto, erano state rinchiuse nelle case e una cosa, si avviavano verso quel tipo di benessere un po' piccolo borghese degli anni '50, ma che avevano poi escluso in quella, in quella in trasformazione intere categorie sociali, che però non sono determinanti. Poi passerò a parlare degli anni 50 e 60 e dei documentari in questione, ma ci tenevo per definire come sono state scelte, in quale logica perché le, eh, le, le criminali coloro che uccisero rubarono uccisero eh, nel primissimo dopoguerra eh, sono di un po di tutte le classi sociali viene forte una classe sociale molto eh, poco ambiente come le sorelle cataldi quasi povere però c'era anche la contessa via Bellentari. bellentani questo perché il guadagne... chi uccideva veniva considerata appunto fattucchiera o matta e mh, veniva rinchiusa nel carcere di Aversa che poi eh, Gianfranco andò a girare ma non gli si riconosceva nemmeno il ruolo di criminale badale, che può essere in negativo ma una cartina di tornasole molto molto forte dopo questo eh, primo documentario ci premeva invece di eh, studiare come negli anni mostrare non studiare come negli anni 50 siamo arrivati fino all'inizio degli anni 60 quella che lo stesso Pasolini in una prefazione al libro di Gabriella Parca che, vinì, eh, mol, che si chiamava Le si confessano e propose decine e decine di lettere se non centinaia definì eh, l'Italia l'Italia arcaica questa Italia arcaica che era appunto arcaica, non solo eh, come, tras, come eh, traspare bene nella posta già citata da Francesca Andrighetti della, della piccola posta del, del settimanale cattolico Famiglia Cristiana, ma un po' in tutte le rubriche, anche quelle tenute dalle più illuminate, eh, tipo Irene Brin, tipo Donna Letizia, tipo, ma eh, ecco, all'epoca ci fu magari una, una, una diciamo una frontiera un po più avanzata per esempio con brunella gasperini ma gli scritti delle, delle donne eh, riproponevano sempre quei temi appunto un po' arcaici che poi continueranno a, a, a sopravvivere anche dopo il 68, ma che in gran parte furono da quel 68 e dalla trasformazione degli anni 70 spazzate via. In questo caso noi abbiamo scelto di mettere in scena appunto le lettere come avevamo fatto nel primo documentario con le cronache dei giornalisti che ho citato. Invece in questo caso appunto abbiamo cercato di dare voce non solo alle donne, ma anche alla definizione che magari dei giornalisti dell'epoca o degli studiosi dell'epoca eh, proponevano. E queste lettere noi le abbiamo scelte con un sistema diverso, che non è un sistema appunto da Storiche, ma da doveva essere funzionale alla sceneggiatura che volevamo proporre, cioè quali fossero i temi eh, proposti dalle donne. Il, il, il fatto per esempio che le donne cominciassero a scrivere, già ne ha parlato Francesca Indrighetti, io volevo, vorrei sottolineare anche il fatto che erano anni in cui l'analfabetismo era ancora molto diffuso e soprattutto era la prima volta che le donne usavano, osavano osavano non solo scrivere, ma esprimersi pubblicamente. Cioè uscivano dalla casa, dalla confidenza con l'amica o con gli amici, le amiche e ponevano pubblicamente il loro eh, disagio. E non era sempre tutto rotante intorno alla virginità piuttosto che al, al, ai rapporti con, la, con i genitori eh, era anche un'inquietudine cioè noi abbiamo notato che traspariva anche un'inquietudine eh, mi colpì all'epoca una lettera, non mi ricordo a chi spedita, in cui diceva mia madre mi considera una mezza matta perché io non ho il matrimonio come unico scopo questo fatto che, appunto, uscire dalle regole, torniamo perfino al tema, eh, seppur del primo documentario, le donne quando non seguono un conformismo eh, prestabilito e, e diffuso nella loro epoca, nell'epoca in cui vivono, sono subito considerate matte, sono delle matte, cioè escono dal, dai ruoli e quindi sono matte. E quindi la scelta è stata ehm, operata sui testi già scelti, non solo da chi curava le rubriche come nel caso ehm, di Francesca Endrighetti che essendo storica eh, ha, ha, ha ricorsa alle, il più possibile alle fonti eh, direttamente, dirette noi abbiamo utilizzato per quel che è stato possibile già i libri che le avevano raccolte tipo il libro di gabriella parca lo stesso libro di Francesca endrighetti i libri di irene brin i libri che ne citavano ne citavano magari se li citavano soltanto in parte perché abbiamo privilegiato quello che si dice la scaletta della sceneggiatura appunto, quello che ci premeva dire e ovvero non solo come eh, anche in Italia come nel mondo occidentale ma le donne fossero tenute al guinzaglio come dimostra per chi ha visto il documentario quel decalogo eh, che in realtà è un decalogo della moglie perfetta che è un decalogo mi pare di New York no, di Philadelphia non so, ma un decalogo americano eh, rivolto alle donne degli anni 50 cioè, eh, insomma, <ride> Di quello di un paese che era considerato per noi il laboratorio del futuro e invece eh, per quanto riguardava le donne non lo era affatto anzi ma per quello che eh, abbiamo potuto vedere e leggere aveva già in luce una un'inquietudine un'inquietudine come fossero dei germi di disobbedienza che, che per esempio per quanto mi riguarda, mi premerebbe, eh, mi premerebbe poter continuare questo discorso, perché poi è stato quello che alla fine del 68, 68 all'inizio degli anni 70, ha potuto, eh, mentre il Paese era attraversato eh, da problemi di prelotta armata, di preterrorismo, ma ha potuto dare l'infa a quei movimenti democratici che poi sono sfociati nelle, in tante leggi che. Eh, per fortuna abbiamo potuto varare che sono state quelle che hanno segnato una svolta i diritti, per i diritti civili, non solo delle donne, ma di tutti. Quindi questi germi però noi li abbiamo voluti rintracciare anche in quell'epoca. Cioè quando queste inquietudini, come nascevano? Nascevano nonostante Abbiamo preso dei pezzi non a caso anche del Galateo che Irene Brin scrisse mi pare all'inizio proprio degli anni Sessanta: cioè che cosa deve stare in, una, in, una, um, eh, in un armadio, che cosa le donne devono avere con sé per forza per essere eleganti, no? due paia di scarpe, un decolleté e i guanti. Ecco, un conformismo. Molto preciso che nelle riviste che ospitavano la piccola costa si potevano poi rintracciare e non solo nelle ricette, ma nella moda e in tanti modelli che proponevano. Però nelle lettere delle donne già c'era. una C'è una lettera, evidentemente ce ne sono state tante, in cui eh, una madre dichiarava... Eh, di essere proprio sempre sull'orlo di una crisi di nervi, di non poterne più, di dover curare i bambini da sola, bambini scatenati, di non poter lavorare, Dici, ma questo è il mio destino. Cioè c'è un gap praticamente tra i modelli proposti e quello che le donne esprimono. Non sempre, però c'è. E nelle risposte che eh, le curatrici o i curatori danno, c'è un diverso modo di trattare, noi le abbiamo usate poco le risposte, perché altrimenti eh, poteva sembrare, insomma, non, non, non c'era funzionale, perché volevamo seguire proprio una, una, una traccia di cammino che le donne avevano cominciato a compiere con il lavoro, col lavoro riscoperto dopo. Eh, appunto dopo la guerra, quando il lavoro gli viene di, di nuovo negato. E anche il lavoro fa parte di alcune di queste lettere. Viene fuori l'aspirazione la, a lavorare, la necessità di lavorare, di realizzarsi, eh, di leggere. Il, il, per esempio la, la volontà di trovare un compagno che non sia soltanto un marito da curare il padre dei propri figli ma con cui andare d'accordo anche su oh, temi diversi non solo sulle necessità familiari ma anche su quelle culturali ecco questa è stata la nostra, eh, la nostra lampadina per poter poi scegliere dai libri quello che ci sembrò funzionale, ci è sembrato funzionale per questa traccia di racconto. Eh, grazie. Magari adesso sposterei un po' l'attenzione sul, diciamo sulle forme di messa in scena che sono state scelte per vestire diciamo così, questo, questo film, che è al tempo stesso una ricerca sul, eh, sul passato. Qualcosa l'abbiamo già detto, abbiamo detto che si tratta di un, eh, di un lavoro mh, anche profondamente diverso da, da molti altri, è stato richiamato, non ci sono le classiche voci off, anche se sì, ci sono voci off, ma sostanzialmente hanno una funzione diversa rispetto a quella solita, sono voci che aiutano, diciamo così, a, ad esibire eh, i documenti, eh, quindi non spiegano, non, non ricostruiscono il contesto, non descrivono l'anima dell'epoca. Eh, al tempo stesso appunto non ci sono le classiche... Eh, interviste con i cosiddetti esperti che ci spiegano come sono andate le cose. In questo, in questo lavoro, in questo film, lo spettatore è quindi messo di fronte alla fonte nuda, possiamo, possiamo dire. Quindi viene naturalmente accompagnato per mano, però si trova solo di fronte alla fonte audiovisiva o alla fonte... Eh, o alla fonte scritta, e quindi è lui a dover sostanzialmente decostruire, ricostruire il senso eh, di ciò che sta eh, vedendo. E, mh, quindi a un certo punto di vista c'è anche una sorta di fiducia nei confronti delle capacità dello spettatore di eh, decifrare ciò che sta vedendo. Quindi volevo chiedere in particolare a Gianfranco Gianni quali sono state eh, le ragioni che l'hanno portato a dare questo eh, stile, questo registro narrativo, ad un, ad un lavoro tutto uh, giocato intorno, uh, intorno a fonti fonti che, che sono messe appunto sotto gli occhi dello spettatore senza che gli venga indicato come deve leggerle è una scelta naturalmente intanto è una scelta perché il documentario di per sé è, una, è un qualcosa che ti, di, di molto libero cioè, bisogna pensare al documentario come a qualcosa che non ha una struttura eh, ha una struttura, deve avere una struttura innanzitutto, però eh, c'è un regista famoso, Jean Renoir che diceva che nel cinema di finzione bisogna sempre lasciare una porta aperta Uh, mentre si gira perché qualcosa può accadere. Il documentario non è che devi lasciare una porta aperta, devi lasciare aperte 50 po uh, porte perché attraverso queste 50 porte arrivano una serie di suggerimenti. È chiaro che proprio perché il documentario è qualcosa di molto libero, ti dà la possibilità di uh, realizzare uh, lavori in cui hai... Uh, penso a infatti anch'io tante ho fatto un documentario su Dante Ferretti andando da Scorsese piuttosto che da Di Caprio e loro raccontando il lavoro di Dante a, lavorando però con materiale di repertorio uh, come questo mh, credo sia molto più uh, divertente per me in quanto regista ma anche molto più utile fare esattamente quello che diceva lei cioè eh, poter avere del materiale da poter manipolare eh, liquido non so come dire, in qualche maniera liquido eh, che lascia allo spettatore la possibilità di eh, trovare una serie di legami eh, che poi sono il cuore del, che diventano poi il cuore del documentario questa è una scelta molto precisa questo vuol dire anche avere un rapporto con chi scrive, con chi ha le idee eccetera, di grande fiducia reciproca e, e, e, e poi d'altra parte, se io personalmente, poi altri fanno sempre documentari con l'Istituto Luce di repertorio, con il materiale della luce di altro tipo, appunto con le interviste. Con, a me piace molto invece, trovo molto più creativo eh, trovare questo, avere questo materiale eh, come fosse una creta da poter ma manipolare, poter usare un primo piano di, di, di, di, tratto da un documentario di Zurlini, un controcampo la, da un documentario di Visconti. E, e questa cosa è una cosa che ti dà un senso di grande eh, libertà e eh, permettervelo di dire anche di grande divertimento. Ora bisogna sempre pensare che il luce ha una quantità immensa di, di, di, di materiali che vanno dall'inizio del Novecento fino agli anni 70, diciamo, eh, di, in cui il, diciamo che le cose più belle al di là del... del di, di, di quelli che sono all'inizio del novecento sono gli anni eh, fine anni 30, anni 40 e anni 50 cioè fino all'arrivo della televisione da una parte c'è l'istituto Luce come grande strumento di propaganda fascista che affidava a grandi registi eh, di, di, di, che poi sarebbero, poi, dopo la guerra avrebbero fatto film anche molto di genere, però con un grande dispendio di mezzi, con grandi direttori di fotografia e, e, e quindi c'è con del materiale visivamente straordinario. Eh, dopo la guerra ancora c'è questo concetto, poi l'arrivo della televisione farà cambiare un po' tutto quanto. Diciamo che per me è stato estremamente utile. Eh, naturalmente visionare le cose e cercare, ma soprattutto affidarmi al, al mio intuito, diciamo, partendo sempre da un come diceva Silvana, da una scaletta che mi aiuta a muovermi eh, secondo dei parametri, proprio per non disperdermi troppo. Questo era vero nel documentario che abbiamo fatto sulle istimali scandalose e quello sulle donne assassine, che andava attraverso dei decenni, quindi parliamo dalla fine degli anni 30 <coughs> fino... Alla, agli anni 70 eh, e poi invece in questo caso siamo andati più uh, rabdon eh, nel senso che ci siamo mossi più su una serie di temi, alcuni li detto in modo assolutamente impeccabile la Indrighetti, cioè il concetto di uh, purezza, di verginità in relazione e, e quindi aver trovato dei documentari delle edizioni Pauline che sono nella disponibilità del luce che Mh, per esempio su Santa Maria Goretti per dirne uno sulle... oppure, ah, gli stessi... oppure quando Pasolini parla appunto di Italia arcaica riuscire a trovare dei documentari o dei cinegiornali che raccontano eh, quello che era il, eh, la devozione eh, di massa nell'Italia meridionale anche lì fatto da grandi documentaristi cioè mh, voglio dire la ricerca nostra è proprio stata questa, cioè lavorare riuscendo, manipolando il materiale in modo tale che possano uscire attra attra attraverso gli occhi dello spettatore una serie di eh, stimoli eh, e, di e poi in realtà cercando sempre naturalmente di avere un racconto che abbia qualcosa di scientifico alla base. Eh, la scena, le, il, la, la decisione anche di non, di non usare la voce off, secondo me è importantissima, un po' perché secondo me. Quella della, del documentario didattico in ve vecchia maniera è un po' un qualcosa che, che inevitabilmente o sta finendo o è finito. E invece usare delle frasi, usare delle, eh, delle indicazioni date da grandi scrittori, da grandi giornalisti cioè la lista da Aspesi, ma anche Pasolini, ma anche Zavattini, ma anche Perselli eh, per esempio, sono una serie di indicazioni eh, che ci danno un po', mi hanno dato un po' il timone per portare, eh, per portare avanti la nave in qualche maniera e questo è fondamentale per me. Sì, volevo eh, riallacciarmi a questo per farle un'altra domanda sempre legata a, alle scelte, diciamo così, carattere strettamente registico, eh, perché come diceva lei, appunto, è un, è un documentario che si eh, stacca da una certa tradizione che ama mescolare un po' la, fi la finzione e la documentazione, o meglio, documenta anche attraverso, attraverso la finzione, che può sembrare... Diciamo così, una cosa un po' bizzarra, ma il cinema documentario degli ultimi anni ci ha, ci ha abituato diciamo così, a vedere questo forte intreccio tra dimensione finzionale e dimensione documentaria tradizionale. E, e lei lo fa sostanzialmente su un, un doppio livello, da un lato rimettendo in scena le fonti scritte, cioè una foglietta che, che le recita, e che le recita all'interno di uno studio, uno studio che progressivamente nel, nel corso del documentario svela anche tutta la sua il suo carattere di, di finzione. Quindi c'è un, un lavoro anche su questo livello, che potremmo definire metacinematografico, che uno non si aspetta di trovare all'interno di un racconto di stile documentario. Eh, qualcosa ce l'ha già detto? Ci dice qualcosa di più su queste scelte appunto abbastanza fuori dall'ordinario? Sì, eh, l'idea che avevo era quella di un, appunto, della finzione all'interno del documentario, eh, e l'idea di eh, creare un ambiente di quegli anni eh, con eh, la possibilità di raccogliere progressivamente nel corso del documentario eh, rivelasse la sua finzione cioè diventasse una specie di casa di, di quelle case di bambola eh, delle bambole che si usavano nelle, alla fine dell'ottocento no? eh, tu avevi tutto quanto in miniatura e, e, e l'idea era esattamente questa cioè come una, eh, una donna veniva in quegli anni, anni 50, soprattutto eh, eh, identificata come una, una massaia quindi una bambola che se ne sta in cucina o nel salotto a leggere le riviste, eh, così eh, io volevo in qualche maniera, e, e diventa, in realtà era praticamente una sorta di bambola all'interno di questo ambiente, eh, così io volevo far vedere questa cosa in modo eh, dichiarato. Eh, questo da una parte, dall'altra perché anche perché per me eh, è molto difficile digerire, eh, soprattutto noi lavoriamo molto con i, con i mezzi a disposizione, quindi con i soldi a disposizione, molto spesso c'è un, un, che sono sempre molto pochi naturalmente, e, eh, io non volevo trovarmi in una situazione di tanti che, che, fanno, ma, che vogliono fare ma non possono, proprio per, per limiti oggettivi di budget. In questa maniera sono riuscito a far quadrare il budget raccontandolo dentro un teatro di cinecittà usando un assistente di Dante Ferretti, cioè facendo proprio un'operazione un che sia il più accurata, la più accurata possibile, ma che però non avesse la cosa di dire voglio fare il film, perché i film li ho già fatti, ma non, eh, secondo me il documentario ha un linguaggio specifico, un linguaggio, linguaggi specifici, e questa cosa secondo me eh, va rispettata, insomma, perché se no si fa proprio un errore di, di, di, di base, secondo me. Eh, io vorrei tornare invece su, su, queste, su queste lettere eh, coinvolgendo magari anche Francesca Embrighetti che ha messo appunto mano e cuore alla posta del cuore perché quando ho visto questo documentario a me è venuto in mente quello che è forse il fondo più pop che ha in mano la Fondazione Museo Storico del Trentino, eh, che è il Fondo Gira la Cinquetti. Noi abbiamo 150.000 lettere di ammiratori ed ammiratrici eh, scritte appunto alla nota cantante e sui quali abbiamo fatto anche una serie di lavori di... Eh, rimediazione e vedendo il documentario ovviamente mi è venuto in mente il nostro fondo per due motivi, innanzitutto perché il tempo storico eh, coincide più o meno con quello narrato dal, dal documentario e quindi ritornano anche alcuni, alcuni contenuti risuonano alcune riflessioni sui eh, modelli femminili del tempo, anche se chiaramente nel nostro caso la parte legata alla sessualità è molto meno è molto meno forte e, e dall'altra anche perché quelle fonti soggettive appunto sono state anche per noi oggetto di una eh, rimediazione, per cui sono state Selezionate e eh, lette sono state utilizzate anche da altri documentaristi, ad esempio. Olmo Cerri ne ha fatto un documentario sulla ehm, migrazione eh, in, in Svizzera, sulla migrazione italiana in Svizzera, e ha utilizzato appunto queste lettere per raccontare eh, un, un aspetto particolare della storia del nostro paese. E quindi quello che volevo un po' capire sia da Francesca che da Silvana, che un po' l'ha già anticipato, raccontandoci come. Come è, nato, come è nata la scrittura di questo documentario? È da una parte un discorso che riguarda appunto eh, il, il contenuto, cioè eh, quanti e quali modelli femminili emergono? E quindi Silvana ti sei posta il problema di dire: ok, questa, questo è il filone narrativo, ma potrebbe essercene anche un altro di un altro tipo se scegliessi un altro tipo eh, di lettere. E dall'altra parte anche il punto di vista, perché tu hai detto che eh, per noi non era funzionale ehm, mettere in scena le risposte, mentre una cosa che, di cui si sente molto la mancanza, ad esempio anche nel nostro fondo, sono le risposte eh, che, che venivano date, date agli ammiratori e agli ammiratrici di, di Gigliola La Cinquetti. Quindi penso che eh, Francesca, penso che me lo confermi, da un punto di vista eh, storiografico le risposte a volte sono più importanti delle domande perché lì si nasconde anche la morale del, del nostro paese. No? Quindi vorrei che eh, non so, proponeste la vostra riflessione rispetto a queste due eh, riflessioni che ho fatto io vedendo appunto il documentario ma non so, io se posso anticipare perché poi Francesca in questo è ben più ferrata di me però se posso anticipare un lavoro che nel nostro caso è stato proprio di sceneggiatura che ha a che fare io anche una formazione di tipo giornalistico con delle con degli esempi che possano essere esemplificativi di una scaletta che ci eravamo proposti. Le risposte non è che le abbiamo ignorate completamente, eh, Se vogliamo, abbiamo cercato di usare le più paradossali, eh, ne citerò una per tutti che abbiamo trovato in un libro, non mi ricordo adesso di chi, non di Berselli, di qualcun altro che in questo momento non mi viene in mente, ma di una risposta che l'illuminata Irene Brin appunto aveva dato ad una che poi Gianfranco ha illustrato con un pezzo di film molto divertente nella sua malinconia, ma ehm, dava la rispo una risposta ad una lettrice che eh, le scriveva eh, io ho avuto una bambina senza padre, cioè sono stata una madre eh, single come si dice adesso e eh, questa bambina ora è diventata una ragazza, una donna, si sposa, non mi consente di andare al matrimonio, neanche al matrimonio, non mi ha presentata la famiglia, che devo fare? Ora stiamo parlando di Irene Brinno, di forse al limite la risposta di famiglia cristiana sarebbe stata forse addirittura più umana e lei le risponde ti sei tanto sacrificata finora ti sei tanto sacrificata fallo ancora una volta magari se tu lo farai ancora una volta prima o poi magari presentandoti con una zia ma ti faranno conoscere il bambino che avranno ecco questa eh, fu una risposta insomma è stata una risposta che ci ha veramente colpito e, mi, e io mi sono chiesta ci siamo chieste con, la, con patrizia Vistagnesi e quanto anche le risposte proprio per il lavoro che facevano nelle redazioni i selezionatori e le, se, le, se, le, se, le selezionatrici fosse costruito cioè probabilmente eh, nelle risposte si seguiva appunto una linea editoriale, no? le riviste per, eh, per donne cosiddette non erano tutte uguali, c'erano cioè, quelle più popolari, quelle più, eh, eh, più d'élite. Quanto si selezionava e quanto queste risposte fossero, eh, non dico nel, come nel caso di Brunella Gasperini, ma insomma fossero autenticamente eh, dettate dalla lettera presa in considerazione e quanto appunto dalla linea editoriale e che ogni tanto veniva tradita forse per, per troppo zelo, forse perché in quel momento era la risposta che più veniva suggerita dalla lettera in questione. Questo ce lo siamo chiesto ed abbiamo fatto in questo senso una selezione anche qui andando per sommi capi, proprio perché in un documentario non solo abbiamo voluto scegliere pezzi di commento anche sulla piccola posta come per esempio Natalia Aspesi, lo stesso Besselli, eccetera, ma perché volevamo dare un po' una selezione a 360 gradi, ovviamente come, come obiettivo, non è detto che ci siamo riusciti, ma un po' a 360 gradi, quindi non solo i temi proposti, non solo un certo tipo di risposte come poteva essere quella di famiglia cristiana su quali vestiti si possono usare in chiesa, no? quali, come ci si deve vestire una donna, come si può vestire d'estate in chiesa, per carità non mostri le ascelle. Le ascelle erano un problema per tutti, non solo per famiglia cristiana, ma anche per la solita Irene Brin che dedicava, ha dedicato parecchio spazio a come o nascondere o a come truccare e considerare e trattare le ascelle. Cioè c'è stato un po' un lavoro di eh, selezione proprio per seguire quella scaletta di Casa di Bambola che poi Gianfranco così eh, brillantemente ha messo in scena, ma anche quell'inquietudine di cui parlavo mh, prima. Francesca sarà molto più prego. Sì, ehm, a me è venuta in mente una cosa già, già, prima, già prima delle domande. E, appunto, si, si faceva riferimento al conformismo dei mode di, di modelli che eh, queste pubblicazioni proponevano alle donne, e ehm, mi era già venuta quindi in mente la, proprio la Cinquetti e farò un esempio di come, in realtà, le cose fossero, secondo me, molto più complicate. Certo. Ehm, nel, nel 64 Cinquetti vince il Festival di Sanremo con Non ho l'età, e quindi, diciamo, eh, è cioè un, un femminile, una, anzi, un un insomma, una giovane donna che viene identificata con i valori della purezza, eh, della ritrosia, forse anche di un po' di, di, di sana ignoranza, diremmo, rispetto a certi temi, e quindi quello è un modello. Nello stesso anno eh, Rita Pavone recita il giornalino di Gian Burrasca, sono coetanee, hanno un paio d'anni di differenza, ma sono due rappresentazioni del femminile opposte, anzi direi quasi, che appunto recitando la parte di un uomo, la, la femminilità di, di Rita Pavone si perde completamente e però è molto più eh, tra virgolette avanti molto più anticipatrice di, che poi, di quello che poi sarà il 68 sarà la contestazione sarà un certo modo di porsi delle giovani e sono gli stessi anni della ragazza del Piper di Patti Bravo eh, che, che diventa famosa quindi eh, vedendo tutta questa serie di icone femminili, appunto, le ragazze si chiedono cosa, cosa sono io, a quale con quale modello mi identifico. E magari loro si identificavano con Patti eh, con, Bravo, ma i genitori si identificavano la loro figlia piuttosto con, con Giuliano Cinquetti, no? Quindi, appunto, e qui si ritorna anche al discorso dell'inquietudine, è chiaro. Eh, rispetto ai temi delle lettere, eh, secondo me tra virgolette si trova anche un po' quello che si, si vuole cercare, quello che si sta cercando certo. e, e in questo senso appunto eh, per esempio io mi sono occupata ora con, con la tesi di dottorato eh, della violenza di genere all'interno delle lettere e ne ho trovata tantissima. Non pensavo, perché facendo una ricerca mirata su questo, ci, eh, appunto, ci si rende conto eh, di, di quanto un tema possa, possa poi in realtà essere forte e non ce ne eravamo resi conto se non lo cercavamo. Allo stesso modo, eh, per esempio, ho notato una cosa, eh, il discorso dell'omosessualità. Eh, i temi secondo me non cambiano molto, ma appunto, come dicevo prima, cambia il modo di approcciarsi alle cose. Questo discorso non è vero per l'omosessualità. Di omosessualità non si parla assolutamente, non c'è traccia prima del 70, direi. Eh, almeno all'interno delle riviste che ho, che ho analizzato io, che sono state poi, eh, citavo Famiglia Cristiana, Noi Donne, Annabella e Amica. E... All'interno, e qui vi sono differenze, chiaramente, all'interno di Famiglia Cristiana si parla di omosessualità come eh, chi lo descrive in prima persona dice mi sento un mostro, mi sento eh, anche la parola invertito, mi sento un invertito. Eh, C'è eh, una lettera che ricordo di una donna che fa capire che ha scoperto il ma che il proprio marito... Eh, dà delle attenzioni particolari ad un amico e lo dice proprio in questo modo cioè senza riuscire a esplicitare quello che, che è il suo pensiero di fondo e, quindi appunto all'interno di famiglia cristiana si parla di omosessualità come un senso di colpa all'interno di altre riviste invece eh, si cerca molto di più di, eh, di mediare insomma e Ecco, comunque sì, eh, dicevo, mh, si trova sempre un po', un po' quello che si sta cercando, secondo me. E, mh, poi potrei parlare per esempio, mh, una cosa di cui non ho parlato prima, il rapporto tra, tra le giornaliste, che in questo che già quindi la, la, la, la, la signora Mazzocchi ha citato. Eh, dicevo rapporto tra le giornaliste, eh, curatrici di rubrica e le lettrici scriventi. Eh, io mi sono occupata eh, molto di Brunella Gasperini, che è stata citata prima. Lei aveva un rapporto, credo di poterlo definire, totale con le sue lettrici. Addirittura aveva messo... Eh, Brunella Gasperini non era il suo vero nome... Molto spesso queste curatrici di rubrica avevano, appunto, si davano uno pseudonimo, Donna Letizia era Colette Rosselli, eh, Contessa Clara era il nome di Irene Brin eh, all'interno delle, delle, delle rubriche. E la stessa, dicevo, Brunella Gasperini, era in realtà, si chiamava in realtà Bianca Robecchi. Bene, lei decide di mettere nell'elenco telefonico di Milano... Il proprio nome, eh, il proprio pseudonimo, Brunella Gasperini. In questo modo le lettrici dice che le, lei scrive che la svegliavano alle sei del mattino con i loro dubbi. Mm. In lei sì, questa, cosa, sì, questa cosa del rapporto con le lettrici si, si nota molto bene perché affianca, diciamo, al lavoro in rubrica tutta una serie di romanzi autobiografici. E anche qui, quanto possiamo valutare un romanzo autobiografico come fonte storica? Punto di domanda. Comunque, lei parla molto del suo, del suo modo di operare all'interno delle, delle rubriche nei suoi romanzi. E eh, appunto ci scrive che queste, che queste lettrici la le inseguivano in vacanza, le andavano quando è passato il referendum sul divorzio nel 74, hanno fatto un capannello sotto casa sua perché lei comunque portava avanti questa battaglia, e per questo era anche contestata, ma era ammirata, e dunque una folla di persone alla, eh, quando è stato vinto il no per l'abrogazione si, si sono ritrovate sotto casa sua e perché poi di fondo questo? Perché decidere di scrivere e di eh, confessare quindi i propri dubbi, la propria perplessità, la propria condizione emotiva a Brunella Gasperini era diverso che decidere di scrivere a uh, Don Zilli o uh, a Contessa Clara o a Donna Letizia, che comunque appunto sono più note, secondo me, per i manuali, per i consigli eh, di buone maniere. Mm, eh, proprio tutta, avevano proprio tutta un'altra allure, secondo me, eh, Brunella Gasperini poteva essere l'amica, poteva essere la dirimpettaia, non so come dire. Scrivere a Donna Letizia aveva tutto un altro senso, secondo me, eh, perché avrebbe risposto qualcosa di eh, qualcosa di non sempre arrivabile, hm? qualcosa eh, più vicino all'aspettativa che non alla realtà. Non so. Forse posso intervenire... Scusa, eh, forse il, una cosa, un elemento importante è quello del sogno, cioè mh, in questo appunto, Donna Letizia e eh, Clara erano cioè era il concetto del sogno che spingeva delle ragazze, molte di loro quasi analfabete, eccetera, a voler fare qui nel documentario ce ne sono molte, eh, a, a voler fare i fotoromanzi piuttosto che il cinema, perché c'era l'idea eh, di diventare fare. come Graschelli, fondamentalmente è quello secondo me. E, e da questo punto di vista l'impressione che ho io, che non sono uno studioso di queste materie, è che Brunella Gasperini, per quello che ho letto, per quello che ho avuto, avesse i piedi molto più per terra, fosse sì. una che al contrario delle altre che immaginavano un mondo aristocratico che poi non sappiamo perfettamente che non esisteva o esisteva in parte eh, la gasperini era una che ti diceva così così così perché è così la vita insomma e questo mi sembrava molto interessante poi io volevo invece aggiungere una cosa sul, sui tempi cioè il fatto che appunto si trova quello che si cerca no? eh, noi abbiamo cercato cercato di trovare i temi degli anni, ecco noi siamo arrivati neanche a tutti gli anni 60, al 64, 65, ai primi anni 60, questo come diceva prima Gianfranco anche per un motivo di materiali, luce verso gli anni 70 a molto meno, eh, comprare il materiale costa appunto e eh, infatti Potrebbe essere un, un limite per una, un documentario che vada avanti in questo senso, cronologicamente. Però, ecco, i temi, mh, eh, quando prima Francesca Indrighetti parlava di Rita Pavone, Parti Bravo e, e Gigliola Cinquetti come tre eh, modelli, diciamo, no? Io credo, senz'altro è così, ma io credo che nelle, nelle classi, nelle donne un po' più corte, in quelle che allora eh, frequentavano già magari il liceo, le scuole superiori, eccetera, ci fossero anche le suggestioni di quel, se lo vogliamo chiamare, protofemminismo, cioè a Milano c'erano già le conferenze, tipo, una volta venne Betty Frida, già ci fu la sala piena, ecco già c'era c'era una quella che io prima ho chiamato inquietudine, ma che aveva un substrato e una, un background in cui queste, queste suggestioni nascevano. E' è chiaro che questo relativizza un po' la piccola posta, io questo un po' ho trovato, perché eh, le, le donne, le ragazze che sceglievano di scrivere, certo a seconda delle riviste alle quali si rivolgevano, ma erano già... Anche in questo selezionate, ecco il fatto di eh, sognare il fotoromanzo piuttosto, erano selezionate, lasciavano fuori un mondo femminile che non passa attraverso. E così come le donne assassine l'abbiamo scelto come una, una cartina di tornasole, anche, anche in questo senso, anche la piccola posta è stata una, un palcoscenico per una parte delle ragazze. Per una parte delle donne, questo è molto, molto importante considerarlo, che dietro c'è un mondo eh, di cui quello che noi raccontiamo nei documentari è una, una messa in scena che ovviamente raccoglie poi una serie di suggestioni, realtà, e quindi è tutto molto più complicato e questo, in questo io ho molto apprezzato il lavoro di Gianfranco perché eh, in quello che ha detto prima c'è stato tutto il tentativo riuscito per la sua parte certamente di aprire delle finestre in cui ciascuno, da cui ciascuno poi può vedere quello che non c'è, questo è molto importante per quando soprattutto quello di cui stiamo parlando quando si parla di donne del cammino che le donne hanno fatto già durante il fascismo, insomma, soprattutto dalla seconda guerra mondiale, dalla conquista mm. del voto in poi, eh, il tenere presente che dietro c'è un mondo, appunto, che si sta preparando ai grandi, alle grandi conquiste degli anni '70 è un dato di fatto. E quindi anche da quegli osservatorio così. Ehm, così eh, particolare eh, si possono vedere tante cose ed è chiaro che si sceglie quello che si vuole dire e su questo non ci sono dubbi. Eh, eh, grazie a tutti, io direi che eh, adesso potremmo anche aprire la, la discussione coinvolgendo tutti, eh, tutti i nostri ospiti del pubblico che possono senz'altro, come vi dicevo prima, eh, scrivere via chat eh, le domande che, che vogliono porre eh, ai nostri ospiti, io magari butto lì un'ultima un questione in attesa che qualcuno rompa il ghiaccio, che qualcuno faccia qualche domanda, eh, ed è in linea un po' con quello che, che diceva Silvana Mazzocchi adesso. La, la mia domanda è legata al, al rapporto, una domanda se vogliamo banale, anche un po' la classica domanda in questi casi, eh, ed è legata al rapporto che questo lavoro, questo documentario stringe col presente naturalmente insomma, quando lavoriamo con uh, fonti del passato quando cerchiamo di ricostruire uh, qualcosa che non c'è più lo facciamo anche diciamo così, in, in dialogo con quello che ci sta intorno un lavoro come questo è il lavoro è anche legato alle, alle donne eh, omicide um, come come dialoga col presente parte di un'istanza che vuole eh, rispondere anche ad un, ad un tema ad una necessità di ritematizzare eh, la posizione femminile il ruolo femminile anche nel contesto contemporaneo o è solo tra virgolette eh, un'esigenza di fare i conti col passato non so, trovo io Beh, allora, io provo, scusami eh, così poi ti lascio proprio, no, no, eh, no, per, no. per quella che è la mia parte diciamo anche se poi abbiamo lavorato insieme, ma insomma per quello che è la mia parte io sono convinto che i tentativi che faccio sia in questo documentario che in quello precedente fanno parte di, un, eh, di una linea documentaristica che, sta, che è nel presente. Quando io prima dicevo non c'è voce off per un tipo di documentario come questo è proprio per, per abbandonare Uh, un, uh, una serie di stilemi uh, che sono esistiti e che continuano ad esistere quindi non sono naturalmente il solo ce cioè ne sono tanti altri però la linea è questa poi domani magari faccio un documentario una voce off ma perché non uso materiale di eccetera. e chiaramente questa è una risposta, non è una risposta alla tua domanda perché la tua domanda era parlare invece di, di temi eh, di qualcosa di, eh, a cui immagino possa rispondere meglio Silvana ma, io credo che eh, quando si tratta di raccontare, quando ci si pone il problema di raccontare qualcosa che ha a che fare con il passato, si dice sempre che vogliamo sistemare la memoria, no? ma perché la vogliamo sistemare questa memoria? Perché la vogliamo raccontare? Evidentemente perché è, è quello che è accaduto specie insomma nei decenni precedenti a quelli che stiamo vivendo al secolo precedente e serve come interpretazione serve ci piace farlo perché è un po un'interpretazione di quello che può accadere uh, oggi però um, io non so se eh, questo risponde alla domanda ehm, il, il cammino, noi non a casa abbiamo scelto di raccontare le donne, questo è nato proprio come doveva essere un trittico, adesso ne abbiamo fatti due, chissà se ne, se ne farà mai un terzo, ma era un po' un um, progetto di raccontare questi. 50 anni soprattutto arrivando all'inizio del 2000, questi 50 anni in un modo diverso da come era stato raccontato fino ad oggi, ce ne sono tanti documentari, ne ricordo uno per tutti quello di Giovanna Gagliardi eh, Giovanna Gagliardo, scusate, eh, bellissime si chiamava, no Gianfranco, bellissimo è quello di Giovanna eh, è un documentario, è una serie di documentari molto belli eh, che seguono proprio la storiografia, il cammino delle donne. Mentre a noi ci interessava prendere, considerare una lente, una lente particolare, che appunto la prima erano le donne assassine, la seconda è stata la piccola posta, attraverso il quale fare emergere delle ehm, istanze, de, mh, delle. Mh, dei germi di, evoluzione, di emancipazione e di liberazione che sono tuttora vivi. Perché tuttora il conformismo ha a che fare con eh, l'avanguardia, tuttora l'inquietudine può sfociare in una lotta vera e propria o rimanere tale. Tuttora c'è un nuovo conformismo, ovviamente non è più quello di prima. Ma c'è le leggi che ho citato e l'evoluzione dei costumi. Eh, certamente, diceva prima Francesca Indrighetti, le prime lettere che hanno osato parlare di omosessualità erano appunto degli anni '70, Quindi non ci siamo arrivati neanche agli anni '70, non a caso. Quindi è chiaro che è cambiato il modo non forse i temi ma il modo ed è cambiata anche il coraggio che si ha nel poter esprimere è cambiata la parola guardate che io forse per il lavoro che ho fatto anche in un ultimo libro mio a cui tengo molto che ho fatto ricorso anch'io alla fiction per raccontare per esempio la parte che ha preceduto il terrorismo cioè quella zona grigia di cui nessuno mai parla, né con lo Stato né con le BR. Ma adesso lo uscito per dire che anche in quel caso l'unico una alla fiction per poter raccontare qualcosa che non era stata mai raccontata, ma che tuttora ha a che fare con la realtà. Perché tuttora nei giovani c'è magari una voglia di cambiare il mondo che non trova espressione, che è destinata a bruciare nel falò delle illusioni perdute, c'è tuttora, quindi il cercare di trattare attraverso la finzione o attraverso una costruzione di sceneggiatura che ha a che fare molto con la finzione, perché anche il lavoro che ho fatto per tantissimi anni, uno cerca le fonti, poi le cuce insieme, gli dà una regia quello che si chiama il palinsesto, no? è un modo di mettere insieme la realtà che non è detto che sia obiettiva, infatti cambia a seconda del giornale, a seconda del momento. Quindi è un modo però che mette in scena continuamente le stesse cose, cioè mette in scena le pulsioni, eh, i desideri, Ovviamente nell'evoluzione, per esempio una cosa che non abbiamo ancora citato è il rapporto che le donne hanno sempre avuto con il proprio corpo, questo emergeva dalle lettere, una cosa molto importante il rapporto con il proprio corpo non era soltanto un rapporto con la virginità, era con la bellezza, con l'apparire. Prima produceva soltanto frustrazione o magari desiderio inappagato, adesso produce il business dell'estetica acquistata, si acquista un corpo, una faccia. Cioè è un modo molto complesso, di ehm, approcciare al racconto che noi abbiamo cercato eh, di semplificare e di scegliere di assemblare proprio tenendo presente che queste contraddizioni e queste ehm, diversità eh, sono ancora nel presente Il raccontare le donne assassine e poi concludo era proprio questo no? raccontare un, una, un qualcosa di paradossale e di estremo per eh, vedere come anche nella tragedia, nella, nel reato, nella disobbedienza, ci fosse però un tentativo di riscatto di... Eh, o, o comunque non sei matta, sei una criminale disobbediente che fa la sua parte e che eh, attraverso il male magari... Eh, segue un percorso che non ha niente a che vedere con la varietà di genere ma qui si aprirebbe un, un discorso molto più complicato ma che fa parte della complessità del reale ecco in quel caso si trattava di raccontare la parte paradossale della complessità del reale e nel secondo documentario quello di cui stiamo parlando stasera eh, abbiamo cercato tutti di, di, di raccontarla questa complessità e la complessità è la cifra del nostro tempo che è molto, molto se vogliamo, molto più difficile da leggere perché è molto più globalizzata, molto più, eh, come direbbe Gianfranco, molto più liquida. Eh, posso fare una brevissima annotazione a, a supporto di ciò che, che diceva Silvana Mazzocchi poco fa? Eh, una cosa che non ho ancora detto eh, è che eh, secondo me. La, la piccola posta stessa ha aiutato le donne a parlare di certi temi, cioè il fatto che le donne, chiaramente non tutte, la comunità delle lettrici, eh, però eh, nel senso a mio avviso leggendosi, una donna leggendo che un'altra provava magari le stesse cose o provava delle cose diverse, si sarà aperta eh, alla scrittura e, eh, o comunque si sarà aperta la possibilità di essere qualcos'altro. E, e questo è stato probabilmente eh, fondamentale per ciò che è venuto dopo: eh, cioè perché le donne appunto manifestassero in piazza e a questo punto, appunto, siamo già. Siamo già dopo no e è stato proprio un parlare sottovoce anzi nemmeno un parlare ma un leggersi e un scriversi sottovoce per preparare quello che è quello che è avvenuto dopo grazie mille a queste interessanti risposte che avete dato anche rispetto alla, ad una riflessione sul, sul presente nella parte di chat ci sono complimenti saluti è una riflessione di Valentina Tomassetti, eh, che, che leggo, appunto, ci ringrazia per il seminario e da storica di genere del Rinascimento scrive «Mi permetto di fare una piccola considerazione su come questa rappresentazione della donna sia un retaggio storico tipico della cultura italiana. Anche nel Rinascimento la donna era infatti volutamente rappresentata come casta, angelica, vergine dedita alla famiglia sarebbe interessante discuterne ulteriormente appunto ci ringrazia ancora e credo che sarebbe interessante anche rispetto alle riflessioni che facevamo sul presente provare a chiederci cioè oggi cos'è cambiato anche in termini di fonte no? se, se, dovessi, se doveste fare un documentario oggi sui modelli femminili qual è la posta del cuore del 2020 quindi a quale tipo o dovreste attingere. Questa è una domanda anche per gli startup che devono accumulare per il futuro, ecco. Eh, non so se Maurizio vuoi aggiungere qualcosa. Eh, no, diciamo che appunto, beh, questa alla domanda. no, Vi lascio che in caso rispondano. Perché sono curioso, è una domanda aperta. Sono curioso di capire, di capire oggi quali sono effettivamente i i Luoghi in cui viene ad emersione, diciamo, così, questa uh, istanza di, di, di, così, di autorappresentazione del, del pensiero femminile. Chissà, chissà, gli storici e i cineasti di domani che cosa racconteranno. Se avete una risposta, anch'io sono molto curioso, eh, altrimenti andiamo, scivoliamo verso Ci la. Nessuna risposta, eh, invece Francesca sì, Francesca sì che no, ce l'ha. Ho il, il davvero grosso problema di non riuscire a leggere i settimanali che escono oggi, cioè <ride> compro pochissimo e leggo pochissimo, l'unica cosa che leggo è la, la Natalia Aspesi sul venerdì e lei continua ad essere sempre irriverente, appunto mi sembra lei mi sembra davvero una, una Brunella Gasperini. De, degli anni 2.0 e, e non a caso infatti la, la definì Natalia Aspesi definisce Gasperini la sua maestra mm. e, e poi però tutto è cambiato perché non c'è io mi immagino che ora siano mail e non sono lettere e quindi forse forse, non lo so è, sicuramente c'è un lavoro redazionale diverso eh, e, e non lo so, sarà, sarà un bel problema. Forse, forse, azzardo io, eh. coraggio, essendo non esperto, eh, è espanso. Cioè, ormai, voglio dire, l'arrivo eh. del web e l'arrivo non soltanto della scrittura, ma anche dell'immagine, quindi immagino, quelli che sono i selfie, i commenti selfie, i whatsapp, eccetera, eccetera. Al di là della scrittura, eh, quello è secondo me una, una sorta di eh, codice che un tempo si era soltanto all'interno delle riviste femminili, e adesso ormai si è espanso. Uh, Questo esatto. è assolutamente della profano, uh, forse è una banalità, però insomma, mh, a me sembra molto, mh, molto più vasta questa, uh, questa, questa autorappresentazione. Molto più vasta di prima l'autorappresentazione. Io oltre ai settimanali penso a, certi, a, certi, a certe trasmissioni televisive: cioè ci si mette tutto in piazza, si parla della vita privata, di separazioni, di divorzi, di fidanzamenti, eh, di accoppiamenti, di tutto di più. Quindi è cambiato il rapporto delle donne con il proprio corpo, con la riservatezza che cos'è il pudore, come è evoluto, insomma, è una, un argomento così eh, grande che ha trovato vari mezzi di espressione che non è più soltanto la lettera appunto e nemmeno soltanto la mail, è anche appunto il selfie, la trasmissione televisiva, radiofonica, cioè ci si confessa ovunque, quanto è, è, è, è, è, au, quanto è autentico, quanto è costruito, quanto è scritto dagli autori, chissà. Sì, ci sono, eh, nel frattempo sono arrivate un paio di domande che da un certo punto di vista sono anche abbastanza analoghe, simili e toccano alcuni elementi eh, comuni. Una domanda di Raffaella Perin, eh, che saluto, che è già stata nostra ospite, che ci fa piacere eh, riavere con noi anche sulla distanza. Ehm, fa i complimenti per il documentario e, e chiede, eh, è possibile che alcune lettere siano state costruite a tavolino proprio per esigenze editoriali, ossia per poter veicolare il messaggio che la rivista vuole dare. Eh, Raffaella sta scrivendo un articolo su alcuni programmi dedicati al mondo femminile di Radio Vaticana negli anni 50, all'interno dei quali ci sono eh, le poste del cuore. Eh, ammetto, scrive eh, Raffaella, che leggendo le lettere e le risposte che venivano date, mi è venuto il dubbio. Eh, anche io, in effetti, avevo, mentre parlava Francesca, avevo, una, avevo lo stesso dubbio e, e aggiungo anche un'altra cosa. Mi chiedo davvero quanto sia stato tagliato rispetto alle, alle ehm, lettere che arrivavano e se eh, sono disponibili questi archivi, forse le detto, forse me lo sono perso, sono disponibili gli archivi con tutte le lettere non pubblicate per capire anche che tipo di censura o di selezione è stata fatta eh, dalla, dalle redazioni. Non so se fare allora... subito anche la domanda di Matteo, eh, vado. Faccio anche la domanda di Matteo Largaiolli, eh, collega. Ci sono casi di, di scritture collettive, in mente alcuni casi di lettere scritte da due o più persone, ad esempio compagni o compagni di scuola, nell'archivio Cinquetti, di cui parlava Sara. Eh, mi sembra, dice Matteo, un uso sociale della scrittura e della lingua che presuppone anche una diversa idea di autorappresentazione. Ecco, entrambe domande che eh, ci consigliano di, di ragionare anche rispetto all'autorialità, diciamo così, e alla riconducibilità della singola lettera ad un'unica un persona, ad un'unica volontà. Uh, allora, esiste, uh, um, rispondo alla prima domanda, Raffaella Perin, esiste una pubblicazione di Paolo Morando, che si intitola Dancing Days, uh, gli anni che hanno cambiato l'Italia, Insomma, e parla del, del periodo del biennio 78-79, e eh, che appunto analizza um, quello che fu un caso, eh, cioè il caso dell'amore in prima pagina. Però si trattava del Corriere della Sera, quindi si trattava di un quotidiano e eh, appunto Paolo Morando, um, in epoca molto successiva, questo è un libro dei, della seconda metà degli anni 2000, 2006-2007 mi sembra, quindi a, a molta distanza dai fatti, è andato a intervistare ehm, insomma, il, il redattore, eh, qualcuno che lavorava all'interno di, adesso mi sfuggono i nomi comunque, del, del Corriere all'epoca, e eh, questo... Mh, era nella, per, per capire co, cosa era successo, nel, il fatto è che nel, nel fine settembre del 78 è stato pubblicato in prima pagina del Corriere della Sera, quindi de, del quotidiano più diffuso in Italia, la lettera di un uomo che voleva suicidarsi perché tradiva la moglie, eh, fondamentalmente perché l'amante lo voleva lasciare, l'amante giovane lo voleva lasciare, lui non voleva né lasciare la moglie né lasciare l'amante, eccetera. E, a questa lettera seguì poi nei giorni successivi eh, risposte di lettori eh, e eh, lo stesso direttore del quotidiano, che ripeto non ricordo chi fosse, non me lo ricordo più, eh, comunque mh, rispose a questa lettera, insomma l'idea di fondo, questa lettera era inventata in redazione, quindi era finzione, l'idea di fondo era quella di in qualche modo ehm, veicolare l'audience la, la, del pubblico italiano su una tematica molto leggera in un periodo di conflitto, in un periodo di terrorismo acceso, il 78 è è l'anno del rapimento moro, insomma, è, è un anno veramente difficile e apre poi all'idea successiva, cioè al periodo del riflusso e quindi del, della fuga nel privato. Mm? È un po' l'inizio del, del pensare a, al, al privato e non, e non più alle, a, insomma, alle, alle cose collettive. E questa era sicuramente finzione. Io ci ho pensato tanto rispetto al fatto che queste lettere fossero o non fossero scritte in redazione. Io credo che sicuramente erano frutto di una scelta, di una, scelta, di una cernita, sicuramente erano tagliate, probabilmente in qualche caso riscritte, nel senso se settimanalmente arrivavano cinque lettere sullo stesso tema magari si decideva di fare un, un copia e incolla e di fare una lettera unica. Però, secondo me, rispondevano davvero a, che erano, a quelli che erano i, i temi, e i bisogni e i dubbi delle, delle lettrici. Per rispondere velocemente eh, a Matteo Largaiolli, eh, sì, ho trovato degli esempi di scritture collettive e appunto sono eh, compagni di classe o eh, operaie eh, e la modalità è quella di scrivere al giornale per far valere le proprie istanze. Per esempio, nel caso delle compagne di classe, eh, proprio su Famiglia Cristiana, eh, sono più i casi di ragazze che eh, in qualche modo che, che vogliono far valere le proprie istanze nei confronti delle suore, per esempio, e, e quindi scrivono a un giornale cattolico proprio per... Eh, non lo so, le, le, per esempio ecco, le suore leggono la posta privata che arriva alle ragazze in collegio e le, e le ragazze di, eh, domandano, ma è giusto che lo facciano non è, non è insomma a far nostro quello, quello che ci arriva e, e le operai è lo stesso, insomma, ne, nei casi di conflitto all'interno all della fabbrica, magari un datore di lavoro eh, troppo severo o che allunga le mani, eh, ecco allora che le operaie scrivono, che ne so, Giuliana Dal Pozzo, mi immagino, che era la più, la più agguerrita da questo punto di vista, mh, chiedendole consiglio su, sul da farsi, insomma. Quindi sì, esistono, ma sono poche, in realtà. Esiste di più, ed è un altro fenomeno, secondo me, interessante, il fatto che eh, c'erano determinate eh, curatrici di rubrica e nel mio caso sono proprio Giuliana Dal Pozzo e Gabriella, eh, Brunella Gasperini che spesso invitavano le lettrici a rispondere ad una lettera quindi che ne so, il caso di un, eh, c'era una ragazza che aveva scritto qualcosa, loro stesse rispondevano e poi dicevano eh, microfono aperto dicevano ma voi cosa ne pensate voi lettrici, rispondete anche voi a, a questa lettera e Molto spesso le lettrici non rispondevano, cioè nei numeri successivi, poi io non ritrovavo mai dei riferimenti, per esempio, a questa cosa, ma ehm, e questo dimostra anche come, secondo me, le rubriche fossero degli spazi in cui, eh, di, di costruzione generati anche dai lettori stessi, eh, anche per rispondere alla veridicità o meno della, della questione. Capitava però che eh, certe ragazze, certe donne decidessero di prendere parola su un argomento che era venuto fuori nei numeri, nei numeri precedenti. E quindi dicendo io non sono d'accordo, oppure che ne so, eh, la tal persona ha fatto male ad agire così, eppure tu a rispondere, io avrei fatto diversamente. Ecco. Ma eh, vogliamo aggiungere, adesso non vorrei... Però anche lo stesso libro di Gabriella Parca, Le italiane si confessano, cioè la stessa Parca dice di, ave, di essere intervenuta sui testi, mm. ma non inventandoli, eh, bene, no, certo. ma tagliandoli e cucendoli a seconda, per esempio, li aveva divisi anche per zona geografica, cioè sulle lettere sono le redazioni, ma non solo le redazioni, ma anche i libri e le autrici dei libri sono intervenute in questo senso. Sì. Cioè, anche perché molte erano scritte in un italiano certo, irricevibile. Certo. Poi non so se ehm, prima abbiamo detto che certo tipo di lettere non sono state considerate, noi per esempio eh, avevamo posto il problema delle lettere, esiste un piccolo libro, non mi ricordo curato da chi, delle lettere che scrissero le prostitute quando eh, con la legge Merlin vennero chiuse le case. no? Quelle sono agghiaccianti, quelle lettere, anche se scritte ha delle rubriche noi le abbiamo lasciate fuori perché lì si entra in un settore completamente cioè meriterebbe una, un libro a parte un documentario a parte quindi così come noi abbiamo cercato di costruire anche i materiali secondo me non sono quasi mai inventati c'è una regia di costruzione, di scelta e di riscrittura, questo sì, o di scelta che inevitabilmente quindi lascia fuori alcuni argomenti e alcune cose. Per la seconda domanda io volevo dire che io non lo so se esistono, ne parlavamo prima del, che si aprisse proprio il seminario, se esistono ancora materiali originali, tenderei ad escluderli per quel po' di esperienza che ho delle redazioni giornalistiche perché quando i materiali si sono, sono stati digitalizzati e, e, e le sedi si sono ridotte per spazio eh, questi, questi, mater, questi materiali cartacei sono stati in gran parte eliminati e certamente le lettere alle rubriche la posta del cuore non sono state ritenute come, che ne so, le inchieste sullo scandalo Sifa, insomma non sono state tenute in un materiale da emeroteca, ecco, questo mi sentirei di dirlo almeno nelle redazioni, io non so Francesca Enrichetti che, che esperienze abbia fatto in questo senso, ma materiali originali non raccolti e quindi come dicevamo prima rielaborati e eh, ricusciti nella loro interezza a meno che non non ci sfuga, non mi sfuga il che è improbabile Una, un collezionista o qualcuno che li abbia raccolti ecco nelle redazioni tenderei ad escluderlo in modo almeno eh, esaustivo sì no, le, le riviste di cui mi sono occupata io non hanno mantenuto niente e la mia impressione è che proprio andassero al macero settimanalmente cioè che si decidesse di pubblicare determinate cose e il resto mi al amico. macero ci sono delle, eh, delle giornaliste, delle curatrici, che hanno un proprio archivio. Nel caso di Ana del Po Buffino, per esempio, che ha scritto anche su Amica, e che però ha eh, lettere, secondo me, di un periodo successivo, cioè degli anni 80 e addirittura 90, E esiste anche eh, Lea Menandri, per esempio, che... Mh, ha tenuto una rubrica negli anni, negli anni 80 su Ragazza In, quindi una, una lettera per adolescenti, oh. e, lei, e, dopo, sì, e lei, ha man, lei ha mantenuto le lettere perché ha proprio un proprio archivio uh, casalingo, diremmo, no? In redazione, secondo me, no. Cioè, almeno le redazioni che ho contattato io mi hanno detto ma non è mai esistita questa roba? Cioè, No. Mm. Bene, ehm, direi che guardo l'orologio, sì, eh, stiamo più o meno arrivati, anzi siamo senz'altro arrivati al, alla fine del nostro, del nostro seminario, altre domande non ne sono emerse e direi che su, questa, su queste riflessioni finali, che mescolano anche questi, eh, questo doppio piano di regia, quello, quello legato alle fonti passate che erano comunque, eh, diciamo così... Eh, frutto di una selezione così come le, la selezione svolta dagli autrici, sceneggiatori e registi che mettono mano alle fonti passate ecco su questo gioco di sponda tra, eh, tra registi e tra regie e tra selezioni direi che possiamo chiudere questo quest incontro eh, ringraziando tutti, tutti gli ospiti eh, di aver accettato il nostro invito di aver partecipato con tutta questa con entusiasmo e convinzione al, al seminario di oggi, l'appuntamento per tutti quanti al nostro prossimo ehm, seminario, appuntamento legato al ciclo della carta I pixel, in programma, se non ricordo male, il 12 novembre, ci occuperemo ancora di cinema, ma questa volta di cinema d'animazione, quindi basta documentari eh, e lasciamo Forse spazio. anche più di Ma chissà, dai, lo vedremo, lo sapremo dire dopo, eh, ci occuperemo di Mila, un... Un film d'animazione che eh, sta prendendo forma a livello internazionale che riguarda i bombardamenti di Trento della Seconda Guerra Mondiale. Eh, e nulla, continueremo nel nostro piccolo percorso. Mm, grazie a tutti e una presto, un arrivederci. Grazie, grazie, a, grazie a, voi. a tutti voi. Buona serata, Buona serata, arrivederci. Arrivederci.